Buonasera bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della vertenza FIMER. In meno di 24 ore il Tribunale ha accolto la richiesta della società archiviando così il procedimento per la revoca del concordato. È arrivato a distanza di poche ore dalla chiusura dell'udienza l'accoglimento da parte del Tribunale di Arezzo delle richieste dei legali FIMER. Si scongiura così la revoca del concordato dopo il sì all'offerta del fondo afferente a McLaren. Questo era l'ultimo tassello per una positiva prosecuzione dell'attività. L'avvertenza sindacale durava da circa un anno e mezzo, FIMER, azienda che opera nel settore della transizione energetica, ha due stabilimenti, uno a Teranova Bracciolini e l'altro a Vimercate, nel Brianzolo, in tutto circa 400 dipendenti impiegati che fino a ieri vedevano il loro futuro compromesso. Adesso invece le prospettive sono ben diverse, oggi sono anche partiti i bonifici per gli stipendi di aprile precedentemente sospesi. La decisione del Tribunale a questo punto ufficializza quanto chiesto ieri anche dal Pubblico Ministero. Viste le novità intercorse, va avanti dunque la procedura del concordato preventivo in continuità. A fare la differenza proprio la presenza di McLaren con il ruolo di investitore e con l'interessamento per rilevare la proprietà. Oggi a Fighine Valdarno invece è stato il giorno dell'ultimo saluto a Vanessa Bonatti, la cinquantenne di Vaggio, travolta da un'auto lo scorso sabato di fronte alla sua abitazione. I funerali si sono svolti nella chiesa della collegiata, tante le persone che oggi si sono strette attorno al dolore dei familiari. La tragedia aveva scosso l'intera comunità, Vanessa era stata travolta ed uccisa da una macchina pirata mentre era fuori con il suo cane. Il responsabile risultato poi positivo all'alcol test era stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale pluriaggravato. E adesso parliamo di un altro terribile incidente stradale, quello di Vitiano nel quale ha perso la vita Federica Canneti. La procura ha inviato l'avviso di chiusura indagini per il 24enne che era alla guida, l'accusa è quella di omicidio stradale aggravato.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 a dare una mano all'Africa che ne ha tanto bisogno. I Rissa invece sono tornati ad occuparsi del delitto di San Polo per altri accertamenti.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 A Firenze una nuova partita giudiziaria sulla presunta bancarotta fraudolenta contestata ad ex dirigenti e funzionari dell'Istituto di Credito Aretino. Il 1 ottobre 2021, alla termine di un lungo iter processuale, il Tribunale di Arezzo aveva sentenziato una raffica di assoluzioni. Domani il Procuratore Generale o la Corte potrebbero chiedere di rinnovare parzialmente l'istruttoria dibattimentale. E adesso ci spostiamo in Val di Chiana a Cortona, dove i carabinieri hanno denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose e tentativo di lesioni e utilizzo ingiustificato di armi ad aria compressa o elettriche, un giovane residente nel Cortonese individuato come il presunto autore di quanto accaduto lo scorso 26 aprile a Camucia, quando alcuni passanti erano stati colpiti in una via del centro da palline di ferro sparate probabilmente da un'arma giocattolo. Nessuno aveva riportato lesioni ma era stata danneggiata la vetrina di un negozio di occhiali. Il titolare aveva così sporto denuncia ed oggi i carabinieri hanno rintracciato il responsabile ed è stata anche sequestrata l'arma giocattolo utilizzata. La polizia di Stato invece sempre in Valdichiana ha rintracciato una 57enne che doveva scontare ancora un anno, 8 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo ai reati di lesioni personali. Danneggiamento e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato controllato alla stazione di e dagli accertamenti è risultato che era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Firenze. Terminati gli atti è stato così portato nel carcere aretino di San Benedetto. E adesso parliamo ancora della morte di Francesco Sandrelli, l'artista cortonese bruciato, vivo sul grande raccordo a un di Roma dopo l'incendio dell'auto sulla quale viaggiava. L'autore del video adesso vuole chiedere scusa alla sua famiglia, il 53enne era morto dopo mesi di agonia. Il responsabile di aver girato quel video che era stato poi pubblicato sui social è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il reato di omissione di soccorso. Voltiamo pagina per parlare adesso della bretella che sarà propedeutica alla realizzazione della quattro corsie della e 78 sono 471 le particelle catastali inserite nel progetto dal commissario straordinario e che potrebbero essere colpite da esproprio. Tra queste anche una proprietà che era stata appena ristrutturata. E da qui passerà la strada? Esatto, da qui quasi. Poi qua, in davanti terreni, fabbricati, aziende, campi, porzioni di vigneti, ma anche proprietà appena ristrutturate come questa, tutte nella lista appena pubblicata da ANAS. È infatti partito il procedimento di esproprio lungo il tracciato della E78, nello specifico nella bretella che va da San Sanzeno verso le Poggiola, tagliando campi e abitati. La bretella, che dovrà essere costruita, è propedeutica al completamento del tratto aretino della Due Mari. L'elenco pubblicato da ANAS conta Decine e decine di proprietari tra cui figurano anche il comune di Arezzo, la ferrovia e la parrocchia di San Marco la Sella ma anche aziende dell'area industriale di San Zeno e cittadini come in questo caso una proprietà appena ristrutturata sulle colline di San Zeno a pochi passi dalla linea dell'alta velocità proprio qui secondo il progetto è previsto il passaggio del tracciato e dunque potrebbe essere colpita dall'esproprio il proprietario si è già rivolto ad un legale per comprendere il da far. Sempre nella stessa zona c'è chi invece avrebbe l'accesso dal cancello di casa interdetto e chi la grande strada fuori dalla porta dell'abitazione, ad oggi immersa nel verde. Sul tema della bretelle, cittadini interessati dall'esproprio sempre più preoccupati per l'accelerazione della procedura avevano già preso posizione, la questione era arrivata anche in consiglio comunale. Preoccupano le dimensioni di questa strada, sia in altezza che in ampiezza, Per un'opera tra l'altro che è provvisoria perché è preliminare alla realizzazione dello snodo dell'ormo della Due Mari, poi rimarrà pressoché molto poco utilizzata crediamo Ecco, anche perché voi avete scelto di abitare sulle colline di San Zeno in mezzo al verde quest'opera ovviamente comporta un importante eh, disagio sì, saremo nel bosco in teoria sia dietro casa che davanti casa c'è il vincolo del bosco dell'area boschiva e questa strada ci passa tranquillamente sì, sì. nel mezzo distruggendo tutto e coprendo completamente la vista. Perché sì. è alta 8 metri. Alta 15. Chiedete un intervento delle istituzioni finché c'è ancora tempo. Eh sì, finché c'è ancora tempo per determinare il percorso migliore, perché erano tre percorsi alternativi e è stato scelto questo percorso. Sanità e fondi PNRR sono queste le sfide della seconda parte del mandato del governatore Gianni. È la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo ad ospitare la relazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, relazione di metà mandato nel territorio aretino. Quella di Arezzo è la quarta tappa del tour, prima meta, l'occasione per fare il punto su quanto realizzato dall'amministrazione regionale a metà mandato, a due anni e mezzo dall'avvio della legislatura e guardare avanti. I primi due anni e mezzo di mandato sono stati caratterizzati dall'emergenza, quindi abbiamo dovuto con un'espressione calcistica dove giocare in difesa emergenza covid, emergenza economica derivante dagli effetti della guerra e quindi innalzamento dei costi dell'energia e delle materie prime ora dobbiamo eh, agire per realizzare quei progetti che eh, complessivamente noi abbiamo davanti. Due i binari principali, sanità e fondi del PNRR. Abbiamo concentrato con i manager ASL per ASL eh, l'attenzione su due aspetti, le liste d'attesa e i pronti soccorsi. E abbiamo bisogno che lo Stato liberi le professioni, ovvero abbiamo bisogno di infermieri, di medici. Eh, non c'è altro settore come quello in cui le graduatorie si esauriscono e quindi è necessario liberare quello che è il numero chiuso a medicina, è necessario concentrare risorse che lo Stato deve darci perché se vogliamo mantenere della sanità un pregio e un orgoglio, tutto italiano, dobbiamo avere le risorse. Sul tema infrastrutture Gianni si è espresso anche sulla stazione dell'alta velocità media Etruria soprattutto sulla collocazione dell'eventuale stazione. Io sono assolutamente convinto che occorre una stazione media etruria. Se volete come la penso da uomo politico, ritengo che sia ragionevole la stazione di Rigutino eh, perché offre l'interscambio fra linea lenta e linea veloce, offre le condizioni di dare risposta nell'area sud della Toscana al luogo dove è concentrata più popolazione, che è appunto questa. Eh, con il ministro Giovannini è stato ripreso dall'attuale ministro, eh, però abbiamo insediato eh, con la convergenza di Umbria e Toscana un tavolo tecnico. Parliamo adesso di Estra dopo l'assoluzione nel processo Coingas, l'Assemblea dei Soci ha scelto nuovamente Francesco Macri. Grazie a Giovanni Grazzini e bentornato a Francesco Macri, così Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, in una nota ufficiale dà il suo personale bentornato in Estra a Francesco Macri che adesso rappresenterà Arezzo nel CDA. L'ex presidente della Multi Utility era stato sospeso dall'incarico dopo la delibera ANAC e soprattutto in attesa della fine del processo sul caso Coingas dal quale Macri è stato assolto. È stato un percorso molto duro soprattutto perché nel mio caso contrassegnato da riservo, silenzio e rispetto per l'attività della magistratura e dei giudici. Ho visto un po' dall'esterno tutto il processo Durante tutto il percorso come dire, si è ridotto all'osso, a poca cosa, diciamo, il mio coinvolgimento e la conclusione è stata, come doveva essere, positiva, quindi assoluzione assolutamente piena. Io ho fatto anche, credo bene, il mio lavoro in una fase diversa e quindi sono, sono molto contento, soddisfatto e questa soluzione comunque non ti ripaga eh, fino in fondo dei danni subiti. Allora, questo rientro in estra, eh, ovviamente non con la carica in questo caso da Presidente, ma come rappresentante ecco, della, della comunità retina. Per adesso si parla di una designazione. Poi è chiaro che il socio retino, eh, che ringrazio sia nella componente amministrativa dei sindaci che hanno contribuito a designarmi, Primis Alessandro Ghinelli, ma tutti gli altri del centro-destra e ringrazio anche per l'astenzione, comunque benevola, dei sindaci rappresentanti l'area del centro-sinistra. È un ruolo importante, sono designato, chiaramente Arezzo andrà al tavolo dei soci per richiedere nuovamente la presidenza, che è il ruolo che sicuramente ci compete, perché deve ritornare Arezzo a contare in una grande azienda che ha sicuramente bisogno di essere rilanciata che ha vissuto un periodo particolarmente complicato in un contesto energetico e sociale che è pesato moltissimo alle famiglie quindi c'è tanto lavoro da fare per rilanciare l'azienda per rilanciarla nel territorio soprattutto sul rinnovato rapporto di prossimità ai territori sostenendo politiche culturali, sociali, sportive, ma soprattutto i cittadini che non possono più permettersi queste bollette così elevate. I comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno hanno firmato il coordinamento per la creazione di una comunità energetica rinnovabile. Dopo aver individuato nove aree disponibili, le due amministrazioni si impegnano adesso in un accordo che darà vita ad uno strumento utile alle due comunità, che ne vedranno i risultati a partire dal sensibile abbassamento dei costi energetici. Dopo la Costituzione, i cittadini attività saranno chiamati a porre in essere una manifestazione di interesse al fine di aderire alla stessa oppure di ottenerne benefici. Torniamo adesso ad Arezzo, asili nidi aperti anche nel mese di luglio. Ad annunciarlo è il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti che conferma il rinnovo del progetto gioco quando è dedicato alla fascia 03 per il periodo compreso tra il 3 e il 28 luglio 2023. La struttura eh, comunale individuata è quella del Nido Peter Pan di Salleo, che potrà ospitare sino a 55 piccolini. Al Peter Pan si affiancano poi con una disponibilità complessiva di altri 50 posti, il Nido Sitorni e Bagnoro, eh, gestiti rispettivamente da Quene e da Progetto 5. All'ospedale San Donato di Arezzo invece è arrivato un robot in grado di, perma di preparare i farmaci ai malati oncologici. Si tratta di una donazione del Calcit, si chiama Apoteca PS e aiuterà farmacisti ospedalieri e operatori sanitari ad allestire nella più completa sicurezza i farmaci antiblastici da somministrare ai pazienti oncologici in dei hospital. Va a integrare il robot che l'associazione aveva già donato nel 2016 sempre alla farmacia ospedaliera che consente eh, preparazioni automatizzate di questo tipo di farmaci. Il 5 maggio invece si celebra come ogni anno la giornata internazionale dell'ostetrica accompagnata da uno slogan che ne identifica la tematica prescelta. Quest'anno è quella di ancora insieme le cure ostetriche dalle evidenze alla realtà. In programma in tutti i punti nascita dell'Azio Toscana Sud-Est e dunque anche in quelli aretini degli incontri aperte tutta la cittadinanza con la presenza del personale ostetrico e dei consultori, presenti poi anche le mamme alla pari. Voltiamo pagina in centro sotto i portici questo fine settimana sabato 6 maggio torna mercatale dalle 9 alle 19 in concomitanza con la fiera antiquaria 10 standard di prodotti a chilometro zero. La nuova edizione vede tra i protagonisti le prelibatezze stagionali ma anche una variegata eh, offerta del settore caseario. C'è poi anche una novità vista anche l'ormai prossima apertura in via Crispi, ossia la presenza dei piatti pronti e dei sughi della conserveria Ragazzi Speciali Ollus di Castiglione Fiorentino. E adesso passiamo alla pagina dello sport, ieri sera la mescola basket Arezzo è scesa nuovamente sul parquet del Palaestra per la seconda gara dei playoff portando a casa una vittoria che sarà ricordata per molto tempo. Una serie vietata ai deboli di cuore, quella tra Amen Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca. Dopo il supplementare di gara 1 era difficile prevedere una serata ancora più emozionante, ma il parquet del Palasport Estra ha regalato un'altra partita da ricordare per lungo tempo. Questa volta l'Amen è partita sprombattuto, cercando di cogliere di sorpresa Lucca, Decisa la reazione ospite che con un controparziale di 10-0 a 0 tocca più 9. Un libro di fornare ed un canestro sullo scadere di Giommetti poi rendono meno ampio il vantaggio della squadra in trasferta all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen non riesce a cambiare passo. Un canestro da tre tiri di un infallibile Burgalassi vale il massimo vantaggio per Lucca sul 54-37. a 37. La SBA fatica a ritrovare fiducia ma nonostante questo gli Amaranto recuperano qualche punto. Alla terza sirena il punteggio è fissato da un canestro di russo sul 52-61. a L'ultimo quarto vede l'Amen rigenerata nell'energia grazie ad una spinta calorosa del pubblico del Palace Portestra. Gli ultimi secondi sono infine da vivere tutti d'un fiato. Dopo il time-out gli Amaranto rimettono nella metacampo offensive. Peluchini segna subito tre punti, gli ospiti così hanno il pallone per chiudere la partita. Del debbio attacca lo stesso Peluchini che non cede di un centimetro costringendo il il giocatore lucchese ad una foratura che colpisce il tabellone. Il rimbalzo di Fornara che vuole prendersi l'ultimo tiro, supera la metà campo e attacca Tempestini con un tiro da tre che finisce in fondo alla retina, facendo esultare il pubblico Amaranto. Il 2-0 strappato nella serie con le due vittorie al Pala Sportestra non deve far abbassare adesso la guardia ai ragazzi di Cocce Evangelisti che hanno ancora bisogno di un successo per passare il turno. Gara 3 andrà in scena domenica alle 18 al Pala Tagliate di Lucca. Arresta e tiro di Debbio, il Palermo va, Fornara riconquista il rimbalzo. Ora spinge, 10 secondi alla fine. 8, 7, 6, Fornara si incaricherà del tiro decisivo prova lo stand back da tre l'onalizza alla fine quando manca un secondo alla fine è il canestro della vittoria siamo stati, bravi, siamo stati bravi perché loro come al solito approcciano la partita in maniera davvero davvero come dire sono bravissimi davvero e noi, noi dobbiamo cercare di soffrire di meno i primi quarti, primo secondo quarto abbiamo cercato di soffrirlo di meno, il terzo quarto abbiamo avuto un blackout totale, però dato che siamo una gran squadra siamo rimasti compatti con la difesa e dalla difesa, dalla difesa siamo riusciti a tirar fuori poi quello che è un tiro che alla fine poteva entrare e poteva uscire, però essere meno, meno 15, meno 14 per quasi tutta la partita, parlando del secondo, del secondo tempo in poi e poi comunque c'è cioè recuperarla è stata una gran cosa. Bisogna dire, come hai detto te, quel tiro, potevi segnarlo come no, ma anche segnare un cannetto simile, prendersi una certa importanza, non è da tutti soprattutto. Certo, certo, sicuramente, però, eh, come dire, dobbiamo stare tutti pronti mentalmente, questa volta l'ho preso io, la prossima volta lo prenderà un altro mio compagno. Sono molto contento che sia entrato ovviamente come, come tutti, è stato bello, è stato molto bello. Questa per Stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.